Allora, in collegamento da Milano, se non sbaglio, o da un luogo indefinito, il uh, più grande rappresentante dei fruttariani italiani, noto negazionista, tanto per allietare la pe serata peggio, di Malagrino, il peggio. nostro mitico Max Gaetano. Applausi, applausi, applausi. applausi. Bravo, mm. Ciao, Doveppe, allora, ciao, ciao. Eccoci signor sì, comunque quello che c'hai vicino. Beh, buonasera. signor allora, Gaetano, bisogna ricordare... Sì, come si chiama lì? Come, eh, non lo, so, lì? come lo chiami? Babbenzo, Ritardenzo, Babbenzo. Va lo Non è Il di costardo allora, allora, dai. Non è la Cosa di, di nuovo? No, non cosa proprio Allora, posso dire una cosa? Cosa di nuovo da dire? Vogliamo ricordare che il signor Max Gaetano, noto fruttariano, innanzitutto spieghiamo per chi non lo sapesse cosa mangi tu Max dalla mattina alla sera praticamente. Fruttariani, ma... Mangiano la mela rossa a colazione, la frutta dolce, scusa sì. la frutta acida, cioè, scusi gli agrumi, la selchivia a pranzo sì. e poi una caterva di frutta ortaggio la sera, compreso il platano. Da cui il, platano sì. cerba, il platano sarebbe la banana sudamericana. e da cui ci facciamo bene pasta pizza, ma ce ne mandiamo dieci volte di quelle che mangiate voi. Perché mangiando il cartone, sì. cioè, tu, voi mangiate il grano che è cibo per galline. Cioè tu stai dicendo: Noi cartone. mangiamo la merda, noi mangiamo la merda praticamente. Sì, il cartone, le, le, le galline almeno hanno dei sassetti con cui spezzano il grano, voi non ce li avete, ah, scusami, le poi, sapete che i piccioni che mangiano i semi, cagano sulle vostre auto delle bombe di acido? E dunque? E loro lo espellono, voi invece ve lo tenete in circolo, poi vi vengono mm. i tumori piccoli, poi vi mangiate le e cose tumore. acide e si ingrandiscono. Ah. Eh, vabbè, vabbè. Ma tutte cose cioè, tu che stai penso, dicendo che studio. quando io mi faccio che no, quando, io, no, che fa, che quando, io quando Parenzo mangiare, la sera eh. esce fa. Eh, ma si cosa va... parli sopra Giuseppe ma proprio la radio non la capirà mai bene, però eh. scusami Max posso dire una cosa allora eh, Parenzo quando si mangia di solito esce da qua e si fa sempre una pasta una pasta favolosa Minimicare eccetera anche, cioè, il cibo, certo. cibo per galline no, 80 grammi tirano, cibo 80 per galline, grammi di spaghetti sì, 80 grammi 90 Pensa che tre zucchine e un avocado hanno più amminoacidi della tua dose sì, di pizza. Ma uno non è che va al ristorante a farsi tre zucchine e due avocado. Ma fattele due questo... zucchine, mettetele in testa e mettetele ah, ah, Ma le, le zucchine. zucchine ma anche me le zucchine è un rosso abbondantissimo. Voi non avete idea. Ho capito, ma uno idea. si fa la matriciana, si fa una cosa così al ristorante. Eh non certo. è che va al ristorante e dici scusi. Due, due chiamano in aria. Si chiamano cadavri in veterinaria, quello no, che non vuoi non mangiare è Ancora con ma sta storia. Ma... Mangi quello che cazzo gli pare, ma non mi roba le palle a me. Ma che me ne frega a me di cosa il mangia questo. Peron, il dottor sì. Peron ha cagato in testa a Parenzo a tutti i governi del mondo. Il dottor Peron è morto. Ma Peron ma che è morto. Cristian Peron. Ah, Cristian Peron. Tu che parli francese. Sì, sì, Cristian Peron, che ha fatto? Chi è questo qua? Che ha fatto? Cristian Perona ha cagato in testa a tutti i governanti del mondo, ha parlato per otto eh, minuti in accolti. una commissione del Parlamento di Lussemburgo. Non e se chi ha detto? E ha detto? Ma se c'hai no, hai tutta la bocca no. impastata di marrone, come fai a non, non accorgerti? Non ci siamo a queste cavole, dottore. Ha detto che ehm, ovviamente ha detto che è stato calpestato il diritto e sì, sì. la scienza, che tutti i, questi uh, pseudo-virologi che consigliano i governi sì. sono tutti dei cazzari. Sì. Certo. E tra l'altro certo, lui è il vicepresidente certo. dell'OMS, il capo della commissione vaccinale francese per 15 anni è stato il capo del commissione e che ha commissione... detto sul vaccino? cosa ha detto dopo? vaccino? vogliamo ricapitolare? scusa, ma allora, innanzitutto sono finti sono finti perché sì, un sì. Vaccino, no, ah, ah, ah, certo. è un ah, ah, ah, vaccino sono finti il vaccino non trasmette il contagio quando Mento, è un vaccino lo se lo, lo trasmette lo vuol dire che è finto il vaccino cioè, allora, ricapitoli, ricap... Ricap... Ricap... ricapitoliamo la posizione di Max Gaetano sui vaccini i vaccini che cos'è? acqua sporca? che cos'è? Max Gaetano è un coglione però è a California, come ha detto il traditore come ha detto il traditore è veramente a California. ma cioè i, vaccini, non uccidono, non i vaccini uccidono i Sì, sì. Ha messo anche so entro tre anni, sì, che si sì, si ma è, è pieno di morti da arriva da tre anni, lo sapete, è, pieno, è vero? È ma ma, ma come è il virologo più famoso del mondo? Si no, il curriculum di Cristian ma non è felice. Ma non si può dire, dire che morirà. chi ha fatto la terza dose non arriva a la famiglia Parenzo non arriverà a tre anni, ma per questo sono di Coglioni scusa quello che lei appena che muore. Ma fa la terza dose va bene? Il è successo, la seconda hanno fatto. La terza dose ecco, non è prevista. Il Tribunale asino. dei minori, il Tribunale dei minori, la terza dose terza, non è prevista. La tu, terza tu verrai, dose per i bambini non è prevista l'oretto Babbo di Minchia avrai appena piazzare l'oretto scemo perché stiamo parlando di più per i bambini la di dose scemo. Non è prevista per i bambini. Torniamo a, Perona, no, passata, a aspetta, aspetta, ha detto scemo. Non è prevista per i bambini. bagni corporalmente. Andiamo a vedere cosa ha detto Peroni. No, no, no, fermati. Allora, tu il vaccino per te acqua di fogna per te acqua di fogna due. Demetelo De dice a tua madre però. <ride> Allora due <ride> a, tua a tua madre, <ride> madre A tua due, madre due. Che ti ha partorito Si è un copione, due. No, allora, è copione. Oh, vanno, non... I capi di stato allora, vanno quel... arrestati Vanno arrestati secondo te? Secondo il fruttariano? Il Tribunale internazionale ci penserà, sì, verranno certo, tutti, certo. ah, non solo i capi di Stato, anche i parlamentari come viene Roberto Pico, come quella mezza, viene qui, quella mezza mezza sega di Roberto Pico, amichetto di Babbenzo, verrà arrestato. Non solo il Tribunale eh, nazionale, ma, non so tribunale sono finale, una ma a, a secondo l'articolo 28 dobbiamo. della Costituzione, no. anche Benissimo. a livello civile il loro patrimonio verrà mangiato tutto di oh, Ma da chi? Da chi? Da chi? Da chi? Da chi? Da Digli che hai ragione, poverino. E eh, digli che ha ragione. si sì, è vero, è vero. Vabbè, sono sai che i miei amici ebrei mi dicono tutti, dicendo tutti che hai, hai ragione. Perché no, no, fermo più, no, fermo, fermo, fermo. Che, se hai, ragione. Perché Scusa, stiamo stiamo che hai ragione. Certo che ti sto dicendo che hai ragione. Hai ragione, signor. No, ma Non ho fatto un lo sai. Signor, ti che hai ragione, signor fruttariano. Hai ragione. Io voglio capire una cosa, non è che lei ha la verità in tasca, non può dire che il bacino è acqua di foglia che ammazza, che ammazza. Ma chi è sto Io voglio No, io conosco Peron che è morto l'ex tempo dei vaccini, ma non Peroni. Allora, tu sai che quel bastardo di socialista ha fatto venire tutti i nazisti fintamente perché noi non, non, non, non, non, non, non, non facciamo, almeno arrestano tra un po' questi, sì, ma è tutta sì. Sì, queste sono tante cose. Pensa quanto ignorante ti ho vinto, no? Tra fa sa. una brutta fine questo qua. Tu sai che Hitler, figlio di Rothschild. No, no, ha detto Hitler, figlio di Rothschild. Secondo me, questo qui fa sa. una brutta fine, lasci la vai Hitler, figlio di Rothschild. Secondo me questo non fa sa. una bella Fine, secondo me questo, io ve lo <ride> dico. Secondo me la tua famiglia non fa una bella no, fine. Tu ma tu guarda, Gaetano, fino tu ad oggi non direi che è andata un po' diversamente. Ciao, ciao, ciao fruttariano, ciao ciao. Si scalda troppo il signor fruttariano, eh?